Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e nel tutorial su come costruire un bartop Arcade. Come vedete qua al mio fianco, il bartop sta incominciando a prendere forma. Se vi ricordate, vi avevo anticipato che il cabinet doveva essere rivestito da una pellicola color carbonio. Ahimè, ho deciso di cambiare idea quando avevo già quasi finito il cabinet così scuro non mi piaceva, allora ho deciso di farlo giallo e blu, che sono i colori del Pac-Man, il primo gioco con cui io giocavo nei bar. In questa seconda puntata smulteremo il cabinato e gli daremo una mano di cementite. La cementite non è nient'altro che un fondo che serve per far grappare meglio la vernice. Come prima cosa però scarteggeremo la cementite per lasciare un fondo bello liscio, così per dare modo alla vernice di essere molto più omogenea, molto più bella alla vista. Il cabinato, non ci resta che verniciarlo. Eh, prima, però vi do un consiglio: fate come me, eh, ho rivestito la zona eh, dove andremo a spruzzare. Dato per qualche ora che la vernice si secchi, siamo pronti per rimontarlo. Ovviamente dobbiamo lasciare da parte la sezione che riguarda eh, il montaggio del joystick. più facile del camminato. Dovrete soltanto collegare i due fili, quello rosso e quello nero, a ogni tasto. Non c'è un sopra e sotto e un destra e sinistra. Potrete farlo a caso. E poi mi si dice la presa va collegata alla basetta. Io avrò due basette, come vedrete nel filmato, perché ho due joystick. Eh, ora vorrei fare una precisazione, eh, visto che a suo tempo eh, mi ero dimenticato di dirvelo. Vi dovreste procurare due punte per il legno, una da 30 e una da 24, la parte superiore va forata con i buchi da 30, che sono gli otto bottoni e l'entrata del joystick, invece eh, per fare questi buchi che vanno sotto, che sarebbero eh, quello per i crediti e quello per far partire la partita, ci vuole una punta da 24. Just for mouse is falling down. Bye.